Siamo alla dodicesima edizione del Search Marketing Connect qui a Rimini al Palacongressi in compagnia di Enrico Altavilla. Ciao Enrico. Ciao allora, allora, ormai sei un, un veterano di questo evento, è, sei di casa, è tanti anni Anziano. che... Anziano. <ride> è tanti anni che partecipi. Ti volevamo chiedere come sei venuto in contatto con, con questo evento e come l'hai visto anche cambiare ed evolvere nel corso del tempo. Sì, beh, i, i contatti sono iniziati tanti tanti anni fa quando eh, interagivamo sul, sul forum che era associato eh, all'evento e, e da lì ho conosciuto le persone che poi sono diventati gli organizzatori quindi ehm, oggi al Connacht partecipo da veterano proprio perché eh, mi conosco da tanti anni e c'è stato modo insomma, di scambiarsi opinioni sul settore, la stima è cresciuta e così via. siamo diventati anche amici. Appunto siamo al Search Marketing Connect, quindi il filo conduttore di, di questo evento appunto è il Search Marketing. Come hai visto cambiare questo settore e quali pensi che possono essere i trend futuri? Sì, beh, il settore è cambiato abbastanza, specie se inizi a calcolare le cose da um, tanti anni fa, perché tanti anni fa la tecnologia era quindi si facevano in maniera diversa. E, più recentemente il settore è cambiato perché ci sono stati um, alcuni giri di vite fatti da Google contro chi utilizzava tecnica di spam e forse questi sono stati gli spartiacque maggiori um, che hanno indotto i SEO e gli operatori del settore a cambiare eh, tecniche e anche a subire anche danni economici. E, um, queste sono state le, le, le, le ripercussioni più gravi anche nel corso degli ultimi anni e nel futuro Um, uh, uh, la search sarà sempre più mobile ma non solo la search perché i uh, consumatori si stanno sempre più spostando uh, verso questi dispositivi più facili da utilizzare e, um, e anche la comunicazione e il marketing si sta uh, spostando in tal senso perché finora non siamo molto educati da questo punto di vista quindi. hai parlato di comunicazione, uh -huh. per questa, in questa edizione per la prima volta è stata introdotta la sala del content marketing uh -huh. Secondo te qual è il punto di unione tra il search marketing e il content marketing? Sì, ce ne sono, ce ne sono diversi perché ehm, tanto tempo fa la search si faceva pensando al motore di ricerca, poi c'è stata un'evoluzione che ha imposto a tutti quanti di ehm, fare attenzione soprattutto agli utenti, alle persone, e, e quindi il content marketing si pone come obiettivo quello di um, comunicare correttamente nei confronti di potenziali clienti, visitatori um, e, e svolgendo quel tipo di attività eh, si svolge anche un tipo di attività implicitamente per i motori di ricerca perché i motori di ricerca eh, premiano chi tratta bene gli utenti. Utente, l'ultima parola che ci hai detto e in questa edizione è emerso molto anche il fattore umano, cioè quanto oltre al dato quindi la parte tecnica sia importante appunto il fattore umano, quindi il fatto che l'utente sia al centro, um, un commento su, su questa nuova, che poi non è nuova, su, su questo modus operandi? Ecco. Sì, è, è, è un'evoluzione normale del settore, um, in particolare la SEA è nata come un um, Settore molto tecnico, molto, molto basato sull'informatica. Nel corso degli anni ci si è resi conto che il punto di riferimento sono le persone e quindi il tipo di evoluzione che già c'è stata ma che ancora dovrà continuare eh, impone di mettere al centro le persone perché facendo le cose giuste per loro si fanno indirettamente anche le cose giuste in altri settori, incluso la SER. Perfetto, un'ultima domanda. Eh, perché ed eventualmente a chi consigliereste di partecipare a un evento formativo una punto search marketing company Beh, eh, la garanzia è quella della qualità. Eh, ci sono tanti eventi che puntano sui nomi di grido o che sfruttano delle tattiche di eh, marketing e comunicazione che non sono basate esclusivamente sui contenuti, ma al Search Marketing Connect c'è la garanzia di poter trovare dei contenuti che fanno la differenza quando poi torni a casa e ti devi mettere a fare robe e non fermare solo la teoria. Perfetto, ti ringraziamo tanto Enrico voi. E buona, buona serata a tutti.